Buongiorno, l'obiettivo di oggi sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 4 Direi di partire subito da Eclipse, come al nostro solito e vedere un po' qual è la situazione di partenza Allora, partirò con tre packages un package che eh, contiene il console un package contenente il modello vediamo, avremo diverse classi di cui avremo modo di parlare e un package dedicato al DAO L'obiettivo di questo laboratorio è proprio quello di familiarizzare col pattern DAO. Direi di partire dando un run del main per vedere cosa ci aspetta. Partiamo da un'interfaccia grafica già implementata che riassume un pochettino quello che vorremmo poter fare. L'obiettivo sarà quello di consultare un database per ottenere diverse informazioni. Ad esempio qua in alto potremo scegliere un corso e eh, cercare gli iscritti del corso oppure Potremmo scrivere qua eh, una matricola e cliccando eh, su questo bottone vorremmo poter vedere l'autocompletamento, ovvero nome e cognome relativi a questa matricola, sempre se questa matricola è presente. Per una data matricola potremmo cercare i corsi a cui eh, la matricola è stata eh, iscritta, oppure potremmo iscrivere una matricola ad un determinato corso. In ultimo, cliccando su Reset, vorremmo poter pulire completamente l'interfaccia. Direi che ormai l'obiettivo è chiaro, possiamo andare a vedere come è stata implementata l'interfaccia. Passiamo su SimBuilder, la struttura come sempre è quella di un border pane, ovvero eh, abbiamo appunto diversi elementi, l'elemento centrale del border pane è quello che eh, più ci interessa. L'elemento centrale è formato mm, da un V-Box. Il V-Box contiene diversi elementi. Quali sono questi elementi? Abbiamo un H-Box qua in alto, un bottone appena sotto, un altro H-Box, un altro H-Box, una textarea e un bottone di reset. Questi sono tutti gli elementi formante, che formano scusate, eh, il nostro Vertical Box i vari hbox a loro volta contengono eh, diversi elementi ad esempio il primo hbox un label label corso e il combo box corsi l'altro hbox ad esempio lo studente il text field il bottone il text field e l'altro text field l'ultimo hbox contiene i due bottoni cerca corsi e iscrivi importante quello che vogliamo fare è poter andare a interagire con questi elementi dell'interfaccia grafica e quindi, ad esempio, clicchiamo qua in, questa, in questo text field, andiamo in su Code e vedremo che avremo un certo ID per interagire con questo elemento. Ad esempio, sul bottone Completamento automatico abbiamo un ID e un metodo adesso associato: Du cerca nome, per iscrivi avremo un Du iscrivi, per cercacorsi Du cerca corsi, e così via. Reset, eh, due Reset. Direi che eh, per quanto riguarda l'interfaccia grafica eh, abbiamo un po' capito di che si tratta, possiamo ritornare su Eclipse. Allora, l'obiettivo di oggi è quindi quello di andare a interagire con Database. Prima di tutto quindi vorremmo capire come questo Database è fatto. Allora, Abbiamo tre tabelle, una tabella corso, una tabella iscrizione e una tabella studente. Con queste tre tabelle abbiamo tutti i dati che ci servono. Corso, abbiamo il codice eh, del corso, dell'insegnamento, il numero di crediti, il nome del corso e un altro dato. Iscrizione, abbiamo, forse questo è meglio vederlo dopo, guardiamo prima studente, matricola, cognome, nome, e, eh, un certo CDS, un corso di studi. Queste sono tutte le informazioni relative allo studente. Qua abbiamo tutte le informazioni relative ai corsi, qua appunto in iscrizione avremo un match tra matricola, codice eh, del corso a cui è iscritto. Direi che a questo punto abbiamo un'idea di come il nostro database è fatto. Possiamo passare su appunto su Eclipse. Allora, partirei questa volta dal modello e cercherei di capire come è stato fatto. Abbiamo, per tradurre in sostanza il nostro database nel mondo Java, delle classi. Una classe COSO, classe COSO, ve la presento già eh, implementata, è una classe che cerca di rappresentare appunto il COSO, quello che abbiamo appena visto nel database. Quindi avremo un codice di insegnamento, un nome, il numero di crediti e PD, periodo didattico. A questo punto avremo un suo costruttore, un costruttore completo in questo caso o un costruttore semplice in cui basta il codice di insegnamento. E poi avremo una serie di getter e setter. Oltre a ciò abbiamo i soliti hash code e equals per appunto permettere di eh, confrontare questi, eh, questi elementi. E oltretutto, in questo caso COSO implementa compar Comparable. Scusate. E quindi ci troviamo il metodo compareTo il metodo compareTo in questo caso come potete vedere va a comparare nome di un corso con nome dell'altro corso e con nome appunto abbiamo eh, ciò che ci è stato inserito nel costruttore allora direi che per corso ci siamo l'altra classe da vedere è studente, studente è del tutto analoga ve la presento già implementata sempre per lo stesso motivo per cui Uh, non c'è nulla di particolarmente uh, nulla di concettuale abbiamo semplicemente la trascrizione la traduzione nel mondo java della, della tabella quindi un, uno studente tale se ha una matricola che è la chiave primaria un cognome, un nome e un corso di studi abbiamo un costruttore semplice in cui basta la matricola un costruttore completo in cui abbiamo matricola cognome, nome e corso di studi allora getter e setter e un toString finale per avere appunto una stampa eh, per il nostro oggetto studente. Questi sono quindi, queste sono quindi le due classi principali. Adesso in qualche modo eh, esco dal package model per andare a implementare il DAO vero e proprio. Sul modello ci torneremo in un secondo momento. Partiamo appunto da corso DAO. Come vedete abbiamo due classi. Un, uh, una relativa al mondo dei corsi e una relativa al mondo degli studenti ovviamente si potrebbe comprimere tutto in una classe però così concettualmente è tutto molto più separato tutto molto più pulito passiamo a corso DAO ciò che vorremmo fare nel primo metodo get tutti i corsi, è ricevere tutti i corsi salvati nel database questo metodo essendo il primo lo implementeremo insieme e cercheremo di capire come eh, contattare appunto, e ricevere informazioni dal database partiamo definendo una stringa SQL final string SQL in cui andiamo a scrivere l'interrogazione che vogliamo fare al nostro database quindi select tutto from corso e questo è proprio ciò che vogliamo chiedere nostro database vogliamo selezionare tutti i corsi appunto dalla tabella corso prima di, andar, di andare avanti scusate è buona norma testare questa stringa per evitare poi di andare avanti col codice fare un errore magari l'errore era semplicemente un errore stupido in, in questa stringa non ce ne accorgiamo e poi il debug diventa molto più difficile quindi andiamo a testare eh, questo, questa stringa questa query, la andiamo alla query, otteniamo tutte le informazioni dei corsi, appunto da corso. In questo caso la query era facile, però potremmo avere query anche molto più complesse. Allora, torniamo eh, nel nostro mondo Java e andiamo avanti. A questo punto, list di corso è ciò che vorremmo ottenere, quindi corsi uguale new possiamo implementarlo come link list di coso. Ok. A questo punto, il primo passo è sempre aprire la connessione. Quindi connection. Ci appoggiamo su una classe ConnectDB. Perché facciamo ciò? Per diversi motivi. Prendiamo la eh, connessione da questa classe, che ora andiamo a vedere. ConnectDB è una semplice classe in cui l'unica cosa che andiamo a fare è appoggiarci su driver manager e fare get connection di JDBC URL ovviamente eh, in questo caso l'unica cosa che eh, ci risparmiamo di fare eh, qua è quella appunto di scrivere tutte le volte JDBC URL e poi appoggiarsi sul driver manager se dovessimo cambiare il JDBC URL lo possiamo cambiare solamente qua e non in tutti i metodi del DAO e quindi è un, è un primo vantaggio prossimamente nei prossimi laboratori avremo modo di eh, utilizzare il, con, il eh, concetto di connection pooling e quindi vedremo come questa classe ConnectDB eh, diventi particolarmente importante prendiamo questa abitudine quindi la connessione eh, prendiamola da una classe ConnectDB che per ora appunto si appoggia su Driver Manager ConnectDB get Connection prepair statement prepad statement st a questo punto prepariamo lo statement SQL a questo punto ci viene suggerito di usare un try catch per evitare di avere problemi con le eccezioni quindi abbiamo la connessione il nostro prepare statement a questo punto possiamo avere il nostro result set rs uguale st punto, eseguiamo la query a questo punto e quindi avremo eh, i nostri risultati in rs quindi finché rs.next ovvero finché abbiamo dei risultati facciamo qualcosa cosa dobbiamo fare in questo caso? i nostri risultati sono dei corsi, quindi COSO s uguale new coso e andiamo a prenderci tutto tutti i dati che ci servono. RS.get string codings. Poi RS.get questa volta nome. RS.get Ok? Si chiama crediti l'ultimo dato che ci serve è rs get .int. periodo didattico, ovviamente scritto così, ok, ci siamo, abbiamo corsi, possiamo aggiungere il corso al nostro, alla nostra linked list, ciò fatto, abbiamo terminato, e quindi tutte le volte ci dobbiamo ricordare di chiudere la connessione forse è meglio farlo all'inizio così evitiamo di dimenticarcelo e poi return così a questo punto con questo metodo riusciamo a contattare il database prendere la connessione abbiamo il nostro statement, la nostra query la eseguiamo cicliamo sui risultati Prendiamo il nostro corso, lo aggiungiamo al nostro leak list e poi lo ritorniamo dopo aver chiuso la connessione. A questo punto possiamo passare al metodo successivo. Get studenti iscritti al corso. Questo metodo per ora ve lo presento già implementato perché presenta una difficoltà in più. Poi avremo modo di implementare un altro eh, metodo molto simile per applicare ciò che abbiamo visto. Allora. La prima diversità rispetto al metodo precedente è che in questo metodo, getTuttiCosi, nessun parametro esterno viene passato. In questo caso invece il metodo ha un parametro corso. Cosa cambia nella struttura? Non moltissimo, però qualcosa cambia. Partiamo. Come sempre definiamo la stringa SQL. In questo caso la query sarà un pochettino più complessa. Vogliamo selezionare gli studenti iscritti a un determinato corso, quindi select from, eh, tutto from iscrizione studente e dove qual è la condizione di join che iscrizione matricola sia.matricola sia uguale a studente.matricola, e che il codice di insegnamento sia un determinato codice. Che per ora fissiamo con un punto di domanda, a questo punto, come sempre, ci definiamo ciò che vogliamo ritornare, ovvero una lista di studenti in questo caso. Possiamo fare studenti iscritti al corso ognuna list di studente. Poi, come prima, cosa facciamo? Connessione, ci appoggiamo su ConnectB, Prepare Statement, statement SQL. A questo punto, questa è la stringa in più rispetto a prima. Per evitare il problema dell'SQL Injection, cosa facciamo? andiamo a sostituire questo punto di domanda con l'informazione che eh, abbiamo e che deriva dal parametro che ci viene eh, passato dall'esterno, quindi a st settiamo la stringa, in che posizione 1 in questo caso, perché abbiamo un solo eh, punto appunto, di domanda, quindi sarà per forza il primo punto di domanda e andiamo a inserire corso.get eh, codice di insegnamento, di qui in poi Nulla cambia, poiché ragniamo la query, cicliamo sui risultati, studenti iscritti al corso.ad e andiamo ad aggiungere il nuovo studente, con tutte le informazioni del caso. Chiudiamo la connessione e possiamo ritornare studenti iscritti al corso. Questo ultimo metodo, scrivi studente al corso, è un metodo un pochettino più complesso che possiamo sviluppare alla fine. A questo punto possiamo passare direttamente a studente DAO e implementare insieme il primo metodo. Il primo metodo i studenti iscritto a COSO, ritorna un booleano e controlla se uno studente appunto è iscritto ad un corso. I parametri di ingresso in questa volta sono addirittura due, studente e COSO. Questa cosa non cambia troppo lo sviluppo del metodo, però possiamo in questo caso svilupparlo insieme facendo tesoro di ciò che abbiamo appena osservato quindi partiamo dalla stringa SQL come sempre select tutto from iscrizione where codice di insegnamento è uguale a punto di domanda and matricola non fa differenza ma preferisco così matricola ok Prima di andare avanti, come sempre, preferisco testare la uh, stringa SQL ad evitare di avere dei problemi successivamente. Quindi, allora, select tutto, from, iscrizione, where, codice di insegnamento, ne prendiamo una a caso, matricola, prendiamo la matricola di uno studente iscritto al corso, Testiamo, varniamo. Perfetto, vediamo che la matricola è iscritta al corso. Quindi la nostra query funziona. Possiamo ritornare a questo punto a sviluppare il nostro metodo. Questa volta il valore di ritorno è un semplice booleano che chiamiamo return value. Ovviamente il nome non è significativo. O meglio qualsiasi nome va bene purché eh, per noi abbia un significato ci basiamo all'apertura della connessione su ConnectB, get connection a questo punto prepared statement st uguale statement sql molto bene come sempre ci serve un try catch quindi partiamo da qua abbiamo eh, il prepare statement cosa ci serve? dobbiamo fissare i parametri per eh, poi runnare la query per evitare SQL injection facciamo st settiamo la stringa primo punto eh, di domanda dobbiamo inserire coso. Get codice di segnamento e poi stessa cosa analogamente. Quindi al secondo punto interrogativo dobbiamo andare a sostituire studente.get eh, matricola. A questo punto abbiamo il nostro result set rs st.execute. Quindi, e possiamo chiederci se rst.next, ovvero abbiamo un risultato, se abbiamo un risultato sappiamo che lo studente è iscritto al corso, quindi il return value possiamo metterlo a true, in questo caso non abbiamo bisogno di ciclare, altrimenti il return value rimarrà fissato a false. Chiudiamo la connessione e eh, ritorniamo, possiamo farlo anche qua, return value, ritorniamo appunto il valore booleano che ci siamo calcolati. A questo punto sappiamo adesso come gestire eh, praticamente tutte le query SQL, anche quelle in cui abbiamo dei parametri provenienti dall'esterno. Vi presento ora qualche metodo già eh, implementato, perché appunto la struttura è sempre la stessa, eh, l'unica cosa appunto cambia, la query, in questo metodo get cosi from studente eh, cerchiamo di, eh, dato uno studente, eh, ricavare tutti i corsi Quindi facciamo la query: in questo caso select from iscrizione corso, dove iscrizione eh, codice di insegnamento è uguale al corso, codice di insegnamento e la matricola è quella corretta, allora eh, avremo dei risultati, si spera, quindi ci, eh, costruiamo la nostra. Uh, struttura dati list di corso in questo caso perché è questo che dobbiamo ritornare. Connessione prepare statement. Settiamo il primo punto di domanda. È l'unico che c'è la matricola. Eseguiamo la query, cicliamo sui risultati, ci creiamo dei corsi, aggiungiamo corso, chiudiamo la connessione. Tutto molto standard. Ultimo metodo, get studente. In questo caso abbiamo una matricola. Uh, quindi ciò che dobbiamo fare è uh, partire con la nostra stringa SQL, select appunto. Uh, tutto da studente dove la matricola è quella che ci viene uh, data in pasto. Quindi apriamo la connessione, ci basiamo su ConnectB, statement poi andiamo a settare il dato mancante, cicliamo su uh, C, ci, anzi, ramiamo la query. Eseguiamo la query, ci chiediamo se abbiamo un eh, risultato, ovvero abbiamo almeno uno studente e sarà l'unico essendo la matricola chiave primaria. Eh, abbiamo uno studente con tale matricola? Sì, se sì, allora eh, cosa facciamo? Ci costruiamo uno studente a partire dalla matricola e eh, dai parametri che andiamo a scoprire andando appunto a eseguire la query, quindi prendiamo getString. Eh, nome, getString, cognome e getString get eh, cds chiudiamo la connessione e ritorniamo studente nel caso appunto in cui studente non fosse stato trovato studente è stato fissato a null quindi andiamo a ritornare eh, null studente DAO è stato implementato c'è un errore che, che andiamo a beccare subito eccolo qua certo perché io sto settando eh, una matricola, quindi non è un set string, ma è un set int ovviamente. Possiamo ritornare a corso DAO. Sto facendo un po' avanti e indietro, ma perché il mio percorso prevede un po', eh, almeno quello che voglio fare, è un aumento graduale della difficoltà. Non che la difficoltà qua sia molto più alta, però in questo metodo iscrivi studente a corso, che prende come parametri studente a corso, vogliamo fare eh, un update del nostro database. Partiamo sempre dalla nostra stringa SQL, che in questo caso è un pochettino più difficile, quindi insert, vedo di non sbagliare, iscritti, così, punto iscrizione, matricola. codice di insegnamento i cui valori sono questi dati dall'utente ok fidarsi è bene, non fidarsi è molto meglio ce la posso fare ok, testiamo questa stringa non mi aspetto eh, nulla se non non ottenere errori di sintassi quindi proviamo ad esempio con questo studente e con uh, un altro corso che potrebbe essere ad esempio questo corso qua spero uh, che lo studente non sia già gestito al corso ma non sarebbe un problema ok, duplicate entry però significa uh, che la nostra query è uh, corretta significa anche che questo uh, studente è già iscritto eh, al coso però l'errore in questo caso non sta nella struttura della query che è corretta appunto quindi direi di andare avanti e eh, procedere quindi con un boolean che è quello che vogliamo ritornare return value lo fissiamo a false e poi i soliti passi almeno per ora quindi connection punto eh, a questo punto non punto ma uguale connect db.getConnection(), ok prepared statement. st uguale connection in questo caso punto preparedStatement connection.preparedStatement ok connection, lo scrivo così a questo punto devo eh, come sempre aspetto qualcosa meglio così try catch ok fino a qua nulla è cambiato ciò che vogliamo fare è settare i parametri che eh, non abbiamo ancora settato un intero in questo caso quindi studente.get matricola st.set stringa coso.get codice di insegnamento fino a qua tutto uguale adesso però ci definiamo un intero risultato e facciamo st execute update in questo caso perché vogliamo appunto fare un update se l'update va a buon fine significa che possiamo fissare il return value a true ok a questo punto chiudiamo la connessione sempre bene ricordarsi di farlo Ritorniamo, possiamo farlo qua return value se res non fosse stato 1 ritorniamo il vecchio return value che è fissato a false a questo punto anche corso DAO è stato implementato quindi siccome sia corso DAO che studente DAO sono stati implementati il package DAO direi che è terminato possiamo fare un test è buona norma farlo io eh, faccio un test per Uh, provare i metodi che ho implementato con voi gli altri li avevo già testati in precedenza ovviamente uh, è buona norma testare tutti i metodi vado a testare get tutti i corsi da uh, cdao, corso dao e utilizzo studente dao mi credo uno studente uh, con una matricola un corso dato il suo codice di insegnamento uh, so che questo studente è iscritto a questo corso quindi vado a testarlo con gli studenti iscritti a corso Posso fare così, run as, runniamo il test ok tutto sembra è andato bene abbiamo gestione dell'innovazione sviluppo gestione dell'innovazione sviluppo sviluppo prodotto ICT tutta una serie di eh, corsi e poi abbiamo la conferma qua sotto del true molto bene possiamo passare a questo punto di nuovo chiudiamo il package DAO passiamo al modello di cui abbiamo già visto praticamente tutto se non il, la classe model vera e propria, ma in questo caso la classe model semplicemente va a appoggiarsi sulla classe DAO, perché non c'è nulla che il modello fa con i dati che gli arrivano dal DAO, semplicemente eh, va appunto a appoggiarsi sul DAO, si crea internamente, ehm, ha internamente due oggetti, studente DAO e corso DAO, che vengono inizializzati appunto nel costruttore e poi tutti i metodi come ad esempio get si basa eh, su studente studente DAO get eh, oppure anche cerca cose dato studente stessa cosa ma stessa cosa per tutti i metodi ovvero ci basiamo sempre eh, sul DAO perché come dicevo prima non abbiamo nessun conto da fare con eh, i dati che ci arrivano dal database a questo punto possiamo passare al controller che vi eh, mostro già implementato per la maggior parte, poiché non offre eh, nulla, diciamo, di più di quanto già sappiamo fare, eh, nulla, nessuna problematica eh, in più. Settiamo il modello, ad esempio, eh, abbiamo set combo items, che è un metodo in più che è eh, bene vedere, ad esempio, per eh, popolare il combo box. Andiamo eh, su modello, ci facciamo andare tutti i corsi, Facciamo, una, eh, facciamo un sort sui cosi, tanto per averli ordinati, e poi li aggiungiamo al combo box. Per quanto riguarda invece i metodi veri e propri legati all'interfaccia, eh, ai bottoni dell'interfaccia, abbiamo du cerca cosi. Che cosa fa du cerca cosi? Va a pulire i result poi ci chiediamo: prendi la matricola dello studente di cui vuoi cercare i corsi fai passint trasformalo in intero se hai dei problemi siamo in un try quindi eh, possiamo intercettare ogni singolo problema eh, se l'utente scrive qualcosa di sbagliato nella matricola Salterà, eh, apparirà la scritta inserire una matricola nel formato corretto possiamo a questo punto avendo la matricola prendere lo studente basandoci sul modello che a sua volta si basa sul DAO se lo studente è nullo vuol dire che la mazzicola è inesistente quindi ritorniamo per quanto riguarda invece i corsi eh, possiamo cercarli cerca corsi dato studente del modello di nuovo che a sua volta si basa sul DAO abbiamo la lista di corsi possiamo eh, crearci uno, un oggetto string builder cicliamo sui corsi eh, per ogni corso ci creiamo una stringa con codice di insegnamento, crediti, nome e periodo didattico, poi andiamo a capo e quindi ogni riga rappresenta un corso. Alla fine settiamo il risultato in TXT Result. Analogamente in do cerca iscritti al corso, vogliamo l'interfaccia, poi andiamo a prenderci un corso, Dal combo box, se il corso non esiste, chiediamo di selezionare un corso, abbiamo poi degli studenti da eh, prendere, una volta che siamo sicuri che il corso eh, che, ci viene, che viene selezionato è un corso eh, esistente, ovvero l'utente ha selezionato almeno un corso perché siamo in Combo Box, quindi l'utente non ha tanta, tante scelte. Model studenti iscritti al corso, dal corso, prendiamo gli studenti. String Builder, ci questa volta su studenti e eh, ci creiamo un, appunto una stringa con tutti i eh, studenti, matricola, cognome, nome e cds per ogni studente, e la appendiamo. Dovessero esserci dei problemi col database, eh, possiamo eh, intercettare l'eccezione e l'errore di connessione al database come nel caso precedente. Do cerca nome. Du Analogo, questo serve per il completamento automatico. Quindi tst result, eh, clear come di tst nome, di tst cognome. Cerchiamo la matricola. Lo studente, dall'altra matricola, se lo studente non esiste, diciamo lo studente non esiste e ritorniamo, altrimenti lo studente sappiamo che esiste quindi possiamo completare il tutto con il nome e il cognome dello studente intercettiamo sempre le solite eh, appunto, eccezioni implementerei insieme a voi eh, due scrivi tanto per eh, approcciarci un po' a questo, al problema eh, più grande del console in questo caso che è quello di avere eh, a che fare con i possibili errori del, dell'utente Uh, quindi ci, uh, proviamo a implementare questo metodo. Sono già partito da un'interfaccia pulita. Ho inserito un try perché so che uh, uh, potrò uh, avere dei problemi sia per gli errori di connessione sia per uh, il, il fatto di avere una matricola non corretta perché ovviamente per iscrivere una persona mi servirà a sapere il suo, uh, la sua matricola e se l'utente uh, inserisce una matricola errata ci sono problemi, txt matricola, punto, get, text, se è vuoto, allora vuol dire che l'utente cerca di inserire, di scrivere uno studente, ma non ha inserito la matricola dello studente, quindi inserire una matricola. E ritorniamo. Analogamente, magari abbiamo la matricola però non abbiamo un coso. Il problema è analogo. Selezionare un coso e ritorniamo. Siamo arrivati fino a qua prendiamo la matricola, possiamo avere dei problemi ma siamo in un try-catch, ok, a questo punto posso crearmi uno studente, la matricola sarebbe sufficiente ma avere lo studente direi che è meglio, possiamo, essere, eh, possiamo accedere a tutti i dati dello studente poi, quindi get studente data la matricola, ok, fino a qua eh, ci siamo se studente però è nullo abbiamo un problema quindi txt result.appendText nessun risultato perché la matricola è inesistente e ritorniamo ci siamo quasi In txt nome punto set text possiamo scrivere studente.get nome e in txt eh, cognome ovviamente andiamo a settare il testo studente.get cognome. molto bene ci serve il nome del corso quindi corso uguale a combo corso get value Ok, e fino a qua eh, tutto bene. Cosa ci manca? Dobbiamo fare un, un, uh, un controllo, magari lo studente già è già iscritto al corso. model. punto il studente iscritto al corso? Abbiamo lo studente. Abbiamo il corso txt result.end andiamo a scrivere studente già iscritto al corso e ritorniamo molto bene eh, nell'esercizio era anche possibile nel laboratorio avere una versione in cui invece di avere il tasto iscrivi eh, ci fosse la eh, versione cerca, scusate, cerca e quindi a questo punto o lo studente era già iscritto al corso altrimenti qua ci eh, potremmo mettere un bel else studente non iscritto a questo corso e quindi potremmo anche terminare qua dato che noi però abbiamo implementato il metodo per iscriverlo possiamo iscriverlo quindi se già è iscritto bene se non è iscritto ci chiediamo model.iscri... In uh, scrivi studente qua c'è un errore scrivi comunque il succo è quello scrivi studente al coso studente e coso uh, ok risalta punto appendix se non ce la facciamo errore durante l'iscrizione corso e ritorniamo se tutto va bene else txt risalta text studente iscritto al corso e questo è, quel, è quello che ci auspichiamo ok direi che a questo punto Abbiamo eh, sviluppato tutto, manca un metodo eh, do reset, eh, di cui eh, c'è poco da dire perché andiamo a pulire l'interfaccia e eh, anche la selezione del eh, combo box. A questo punto possiamo provare se tutto funziona, questa volta possiamo farlo andando l'applicazione perché in teoria tutto il resto è funzionante. Così, ad esempio analisi dei sistemi economici, cerca iscritti corso, otteniamo gli iscritti del eh, corso. Se eh, inseriamo una matricola, prova a inserire una matricola, cerco il completamento, ok, trovo eh, appunto la, eh, il completamento automatico. Cerco i corsi, questo studente è già iscritto a eh, diversi corsi, Vediamo se ne troviamo uno a cui non è iscritto, gestione dell'innovazione e eh, sviluppo prodotto, sì c'è già, è uno studente molto studioso, diritto commerciale, direi che eh, questo è un corso che gli manca, iscriviamolo anche a questo corso, iscrivi, studente iscritto al corso. Ora cerchiamo cerca corsi e compare diritto commerciale se ancora vogliamo ri, uh, iscrivere lo stesso studente uh, al corso di nuovo diritto commerciale studente già iscritto al corso uh, io avessi scritto qualcosa di sbagliato qua invece inserire una mazzicola nel formato corretto direi che uh, per questo laboratorio abbiamo terminato tutto il laboratorio si basava in sostanza su uh, il dao abbiamo avuto uh, Uh, ci siamo messi alla prova con lo sviluppo dei metodi del, del DAO il modello in questo caso era piuttosto semplice perché non c'erano altri uh, conti da fare il consolore presentava la difficoltà come abbiamo visto uh, di dover e questo succede uh, sempre di dover uh, avere a che fare con ciò che l'utente scrive quindi dobbiamo gestire tutti i casi in cui appunto potrebbero sorgere dei problemi direi che per questo laboratorio è tutto ci vediamo al prossimo laboratorio.